Bentornati ragazzi su Officina del Pilota, in questo nuovissimo episodio parleremo di auto JDM. Bentornati su Officina del Pilota, io sono Matteo in questo episodio. E Ciccio, datti una bella placata. Di solito questa è una cosa che dico io, quindi tu stai al posto tuo e fammi Scusa, finire. Chiaro? Lo sapevo. Come stavo dicendo ragazzi, in questo episodio io e l'ottimo Luca Spadano parleremo di auto JDM. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Come state? Spero bene. Oggi parliamo di auto JDM. Cosa vuol dire JDM? Che me lo chiede a me? Allora, Spadano, guarda. Benino. Benino. Benino, spavano, benino Ho studiato Allora innanzitutto che cosa vuol dire l'acronimo JDM Japanese Domestic Market Cioè tutto quello che viene dal Giappone Ma non è esclusivo delle auto Ci si può riferire anche a qualsiasi tipo di oggetto Comunque proveniente dal mercato giapponese, quindi per esempio anche un frullatore che viene venduto soltanto in Giappone quello viene definito JDM, cioè Japanese Domestic Market L'antagonista è per esempio l'USDM, quindi che viene da USA oppure EUDM, Europa, Mercato Europeo Cosa vuol dire JDM nel mondo auto? JDM vuol dire che è del mercato giapponese Che è soltanto venduto in Giappone Però nel mondo auto qual è la differenza? Nel mondo auto è stato utilizzato impropriamente Nel senso che poi si va a dire JDM è anche una Civic che è italiana Cioè è stata venduta in Italia Costruita in Europa eh, non, non è... è... Questo, ok questo. Allora, sì. Oggi però il termine JDM viene utilizzato in modo improprio Perché diventa JDM anche una Honda Civic Che è stata prodotta comunque magari In stabilimenti europei Venduta... E immatricolata in Italia quindi non è esclusiva del mercato giapponese ma è solo giapponese giapponese nel nome cioè è una onda. un'auto giapponese non prodotta in Giappone è sempre un'auto giapponese e viene chiamata auto JDM corretto esattamente quindi in modo improprio abbiamo definito uno standard una moda chiamata appunto JDM che riguarda L'elaborazione o comunque il possedere un'auto giapponese Malgrado non provenga dal mercato giapponese Come sapete noi siamo amanti delle JDM Io possiedo una Subaru, Luca, una Supra Però quelle sono di un segmento un pochino più alto Ci sono delle auto un pochino più abbordabili? JDM? Esistono varie eh, tipologie di acquisti che potete effettuare per entrare nel mondo delle auto giapponesi Io e Matteo abbiamo selezionato alcune delle vetture che potete acquistare diciamo entry level per entrare in questo mondo Al di sotto dei 5.000 euro sicuramente le auto che sono all'apice della lista sono le Honda Civic e le Mazda MX5. Le troviamo al di sotto dei 5.000 euro, mi riferisco alle Civic EG e le Civic EK, quindi dal 1992 al 95 per le G, al 96-2001 per la EK. La versione più ambita è sicuramente quella con il VTEC, il 1600 VTi da 160 cavalli. MX5, che si voglia parlare della MK1, quindi la NA, oppure la MK2, la versione successiva, la NB, una macchinina super divertente in quanto ha un ottimo bilanciamento dei pesi, la trazione posteriore e comunque resta la roadster più venduta al mondo. Perché la Civic e la Mazda MX-5 diventano l'entry level del JDM perché costano meno di 5.000 euro e perché, parliamoci chiaramente, su eBay è pieno zeppo di pezzi per modificarle. Quindi a differenza di chi sceglie magari un'altra macchina europea o americana sempre nel budget 5.000 euro, chi si avvicina alle Honda Civic o alla MX-5 troverà una miriade di pezzi per elaborarli a basso costo altre due vetture giapponesi che sono un pochino meno blasonate ma che vogliamo consigliare sono la Mitsubishi Eclipse e la Honda Prelude entrambe le vetture sono coupé e a trazione anteriore Mitsubishi Eclipse, 140 cavalli, motore da 2 litri la Honda Prelude invece ha un VTEC da 2, ,2 litri e 2 ed eroga 200 cavalli Se il tuo budget andasse ben oltre i 5.000 euro, a disposizione hai le seguenti vetture. Prego Luca. Nella fascia 8-15.000 euro le più richieste restano la Nissan Silvia che si parli di S13 o S14 o S14A e la S2000. La Nissan Silvia S13 è quella con il motore 1008 trazione posteriore sempre turbo, la S14 ha avuto un restyling definito S14A ma il motore non cambia e l'SR20DET Turbo trazione posteriore da 200 cavalli. Le Nissan Silvia sono famose nel mondo JDM perché vengono impiegate per il drifting, oltre a queste appena citate con Matteo abbiamo selezionato alcune auto che potrebbero interessarvi e che ricadono sempre nel secondo segmento quindi dagli 8 ai 15.000 euro. Honda S2000, l'ultimo VTEC, l'ultimo vero VTEC di mamma Honda. 2000 di cilindrata, F20C è il nome del motore. 240 cavalli assetati di asfalto. Degne di nota per il secondo segmento che va dagli 8 ai 15.000 euro ci sono, per cominciare, la Nissan 300ZX V6 Biturbo, 3 litri, 284 cavalli un salotto è comodissima a trazione posteriore molto divertente con una spesa adeguata si possono facilmente raggiungere i 400 cavalli numero 2 mr2 turbo 200 cavalli trazione posteriore è un 2 litri targa non è un cabrio ma è un targa nelle linee la mr2 turbo ricorda un po' quelle che sono le ferrari di fine anni 80 con questi magnifici pop up lights una macchina estremamente divertente si può acquistare eh, con un budget di non oltre 15.000 euro tra le vetture di questo segmento troviamo la nissan 350 z più moderna con un v6 aspirato 3 litri e mezzo ed eroga 280 cavalli ok queste erano le vetture della fascia media adesso avviciniamoci alla zona più appetitosa dai 18.000 euro in su le più ambite per quanto riguarda le versioni 4x4 restano le Subaru WRX ST e ovviamente le Mitsubishi Lancer Evo 7, 8 e 9 perché la 10 sembra che non la vuole nessuno. Per quanto riguarda la Mitsubishi Lancer 789, motore anteriore, turbo 2000 di cilindrata, 4G63, un motore praticamente indistruttibile, con il quale potete tirare fuori anche 500-600 cavalli se spendete e acquistate le giuste componenti. Ma poi cazzo, ma, ma vabbè, basta. Ma, va, va. ma voi mettete il motore della Mitsubishi, sì. col boxer della Subaru, dai. Queste erano le vetture 4x4, mentre per quanto riguarda i modelli turbo trazione posteriore le più gettonate restano le Nissan Silvia S15, Sempre SR20 DET, però ha portato una potenza di 250 cavalli, trazione posteriore regina anch'essa del drifting. E le Nissan Skyline versione R32, R33 o R34, ma GTST, quindi non le GTR, quindi trazione posteriore 2005 di cilindrata con RB25. Per quanto riguarda le 33 e la 34, mentre per la 32 RB20 2.000 di cilindrata. Sopra i 20.000 euro abbiamo selezionato la AE86 La Honda Civic Turbo E la Mazda RX7 Motore rotativo ovviamente Finalmente siamo arrivati nella zona calda della partita E eh, Luca adesso ci mostrerà quali sono le vetture dell'ultimo segmento Le più ambite Eccomi qui, zona calda, cazzo scotta Allora, sono sicuramente la Supra Quella vera, la MK4 con il 2JZ B Turbo da 280 cavalli, 330 che, che se ne dica, Gentleman Agreement: andate a vedere tutta questa roba qui e Skyline R34 GTR. RB26, 2016 cilindrata, B Turbo, anch'esso. Per comprare queste vetture, oggi si parte per una sopra dai 40.000 euro in su. Fino a 70, 80, 90 euro a seconda delle caratteristiche, delle modifiche ma anche del chilometraggio. Mentre per quanto riguarda la GTR ormai ha raggiunto secondo me prezzi folli. Non bastano 80 euro per portarvi a casa una GTR R34 RB26. Che dire, prima di spendere 50.000 euro per una Supra Magari prendete in considerazione una R35 GTR Un'auto moderna, accattivante Che tra l'altro tra poco dovrò vendere Quindi oh, seguiteci per la Fiat Panda è meglio Gli <ride> <ride> effetti speciali di Matteo Torrisi ragazzi Una scatarra continua veramente <ride> una meraviglia Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Ovviamente io sono stato indottrinato Come potete vedere qui col taccuino Dal buon Luca Spadano Perché non ne sapevo molto Devo dire la verità A parte la Subaru che ho parcheggiata Qui all'interno di Officina del Pilota per, il, per le altre Devo dire sono un po' carente Un po' carente, carente. Prendete in considerazione l'ipotesi di iscrivervi Voi invece che siete già iscritti Dovreste sapere che ci serve il vostro like E il vostro commento Se non avete idee sui commenti La domanda è Vi sono piaciute le auto che vi abbiamo elencato? Avreste messo altre auto in questa classe? classifica se sì, quali? bella questa mi è piaciuta eh, era proprio spontaneo, no? <coughs> sei migliorato eh? si sì, sì. anche noi abbiamo delle aspettative un po' più grandi nel canale sinceramente sì. caro spadano cioè noi vogliamo uscire e provare a fare dei, dei test drive e comunque il nostro obiettivo il nostro progetto è sempre quello di compro ristrutturo e rivendo ora non lo possiamo ancora fare, ma lo faremo. Quindi se hai un consiglio su quali contenuti possiamo continuare a portare in questi giorni ancora di quarantena, mm. faccelo sapere. Dacci un consiglio che sia un po' nelle corde di officina del pilota. Cioè, Non è che se vuoi vederci nudi, noi possiamo accontentarti, anche se... ci avevamo già pensato. Comunque spadano la lampada se l'è fatta. Devilato son debilato. Devilato se è debilato. Quindi anche nudi possiamo farlo. Ok, sì, è stato un piacere come al solito, noi ci vediamo nella prossima puntata.